quel video è arrivato, pizza in teglia straordinaria andiamo io sono troppo contento di portarvi questa ricetta sul canale questa pizza è veramente la fine del mondo Ok, chiedo perdono se la ricetta l'ho postata solo adesso ma sinceramente non, non ho mai pensato che fosse interessante per voi la ricetta della pizza perché su youtube è pieno di pizze quando però ho visto postando la, la, una foto nelle storie di instagram che molti erano interessati alla ricetta ho detto ok Davide è arrivato il momento e non, non capisco neanche perché non ci sono arrivato prima visto che quando la faccio magari ci sono anche degli ospiti mi dicono wow che, che, che bella consistenza, impazziscono per la consistenza perché sotto è croccantina e dentro invece è soffice, non è secca, ha degli bellissimi alveoli secondo me è una delle cose che amo di più è proprio una piuma vi giuro un buonissimo sapore insomma la pizza poi mette d'accordo sempre tutti è molto digeribile e soprattutto io in questo video non voglio nascondervi assolutamente nessun segreto perché mi dà sempre fastidio quando provate a fare una ricetta che viene spiegata in un video e nonostante voi la seguiate alla lettera non viene come speravate ah una cosa pazzesca è che questa pizza è fatta senza planetaria quindi so che rendo felici ancora più persone come sempre la ricetta scritta la trovate sul blog però prima guardate il procedimento che secondo me serve anche per capire maggiormente come, come dovete fare ed è facilissima da fare prima cosa da fare se volete una pizza ottima è la scelta delle farine perché non tutte le farine sono uguali amici ci sono farine forti, farine deboli la farina forte è una farina che ha una quantità di proteine abbastanza consistente e riuscirà a reggere maggiormente una percentuale di acqua alta e anche una, una tempistica di lievitazione più lunga ci sono addirittura delle farine farina anche che si trovano facilmente al supermercato come quella che vedete qua nella clip che non eh, pubblicizzo assolutamente però semplicemente per farvi vedere che appunto questa farina ce l'ha scritta la forza che è determinata dalla W in questo caso 350 mi trovo molto bene la trovo facilmente al supermercato sono sicuro che la trovate al supermercato anche voi ci sono anche degli shop online comodissimi per fare questa pizza una farina ideale è tra 300 e 350 di W o comunque deve avere almeno 13 grammi di proteine su 100 grammi di farina e questa cosa la trovate nella, nella tabella nutrizionale. Io amo miscelare una piccola percentuale di farina integrale perché mi piace sentire un sapore rustico, è facoltativa, io ve la consiglio. Nell'acqua fresca mettiamo il lievito, facciamolo sciogliere con un pochino di miele oppure di zucchero. È arrivato il momento di versare l'acqua nelle farine tenendone da parte veramente pochissima. Un d'olio, iniziamo a mescolare fino a quando eh, tutta l'acqua ha assorbito la farina, copriamo con un canovaccio inumidito e lasciamo riposare 20 minuti. Il sale non l'abbiamo neanche messo quando è che lo mettiamo lo mettiamo adesso dopo i 20 minuti di riposo che nel frattempo il glutine si sarà rilassato e quindi l'impasto comincerà già a formarsi prendiamo il sale lo mettiamo sulla superficie aggiungiamo quel goccino di acqua che abbiamo tenuto da parte e iniziamo a fare queste pieghe che notate nelle clip quindi portiamo l'impasto dall'esterno verso l'interno in questo modo per circa 6 7 volte quindi copriamo ancora l'impasto lasciamolo riposare altri 20 minuti e successivamente facciamo lo stesso passaggio servono le pieghe servono per dare forza e struttura all'impasto cioè noi dobbiamo proprio dare una struttura architettonica dovete pensare che sia tipo una sorta di centrino no che viene cucito e questa questo centrino è la maglia glutinica man mano che viene piegata no effettivamente si forma sempre di più quindi il vostro impasto seppur non starete là a impastarlo per troppo tempo risulterà liscio anche i riposi faranno questo l'impasto si rilasserà e quindi il glutine riuscirà ad essere molto elastico e veramente vi darà una soddisfazione incredibile quando la pizza ve la magnate lo giriamo dall'altra parte proprio così capovolgere perché poi facciamo delle pieghe Diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto ora altri 20 minuti e facciamo delle pieghe diverse non riesco a spiegarvi troppo bene però Nelle clip si nota no? come facciamo le pieghe queste pieghe dovranno essere fatte per 3-4 volte Serviranno anche per inglobare aria all'interno dell'impasto altri 20 minuti ancora e facciamo delle altre pieghe che saranno però Uguali a quelle che abbiamo fatto un attimo prima nella ciotola però questa volta le facciamo direttamente sul banco quando fate queste pieghe Non è vostra amica la farina ma è vostro amico l'olio oppure un goccino di acqua perché l'impasto deve rimanere molto idratato ok ora è arrivato il momento del riposo durerà un'ora e mezza a temperatura ambiente con le mani unte o con l'aiuto di un tarocco sempre un po unto facciamo la pirlatura quindi cercheremo di dare la forma di palla all'impasto un goccino di olio per evitare che si attacchi copriamo e lasciamo riposare come abbiamo detto per tutto quel tempo altre pieghe veramente giusto per inglobare ancora un po di aria e poi lo lasciamo in frigorifero per 18 ore sarebbe bello se voi lo fatti questo perché darà all'impasto un miglior sapore, un miglior profumo, caratteristiche organolettiche e soprattutto una miglior digeribilità. Gli sforzi che ci avrete messo a farla verranno assolutamente ripagati. Quando la pizza lievita poco, oltre ad essere pesante, tende anche a farvi venire sete, anche se mangiate una pizza con due verdure sopra ad esempio. Basta solamente organizzarsi. Preparate l'impasto il giorno prima e il giorno dopo sarete ancora più invogliati a mangiarvela quella pizza perché avete aspettato e poi sapete anche che sarà più leggera per il vostro stomaco top passato questo tempo noterete che l'impasto sarà pieno di bolle sarà bellissimo rimarrete lì e, e dite wow che cosa ho combinato con nemmeno l'uso della planetaria wow adoro spolverata di semola di grano duro per fare una pizza in teglia normalmente si usano circa 600 grammi di impasto totale quindi in questo caso ne abbiamo un chilo e due più o meno e quindi no, lo dividiamo in due e fate queste pieghe che daranno ulteriore forza all'impasto e faranno in modo che all'interno venga inglobata dell'aria. Dovete fare la stessa cosa con l'altro pezzo di impasto. La lievitazione di 4-5 ore sempre a temperatura ambiente questa volta verrà fatta in contenitori rettangolari perché così avremo già una sorta di forma rettangolare per essere più facilitati quando è ora di stendere la pizza. Se non avete dei contenitori rettangolari appositi vi prendete una bella vaschettona di gelato ve la mangiate tutta e quella la sciacquate e la terrete per le vostre pizze e sarà perfetta ok? Senza fare chissà che investimento. Ora giuro che il momento di fare la pizza della serie era anche ora immagino prendiamo una pagnotta lievitata una bella spolverata di semola di grano duro sulla, sul piano da lavoro ci scaraventiamo l'impasto inizialmente come se fosse un pianoforte ci facciamo dei buchi intanto all'esterno e poi all'interno in questo modo proprio no poi non dobbiamo schiacciarla ulteriormente ma piuttosto dilatiamola con le mani la pizza è sospesa le vostre mani cercheranno di, di darle una forma rettangolare e a quel punto eh, avete due modalità di cottura top, nel frattempo il forno sarà alla massima potenza 250-260 gradi modalità statica. Voi potreste avere due tipi di teglia a casa, o la classica teglia da forno, come ho io, oppure se siete super professionali, la teglia in ferro blu che ha un'alta conducibilità del calore e farà in modo che la pizza eh, si sviluppi molto in cottura. Se avete la teglia in ferro blu, basterà che voi sulla teglia lievemente unta ci adagiate la vostra pizza. Se invece non l'avete e volete comunque che la pizza si sviluppi, Forno come se aveste la teglia in ferro blu. Fate così: lasciate la teglia in forno a scaldarsi mentre il forno si preriscalda. No? voi vi siete organizzati in questo modo: avete preso un pezzo di carta forno della stessa grandezza della teglia, l'avete unta lievemente, dovete Prendere la pasta e metterla sulla carta da forno Ci mettete sopra il pomodoro Come fareste poi direttamente sulla teglia in ferro blu Oppure quello che volete Appena condito con un pizzico di sale, olio, insomma vedete voi Ce ne mettete poco però di pomodoro non tanto Perché servirà per non fare una crosticina in superficie Ma se ne mettete poco la pizza si svilupperà meglio perché pesa meno Se invece metteste troppo pomodoro la pizza sarebbe un po' bassina E quei belli alveoli non li vedete Ah metteteci un filo d'olio mi raccomando Quando il forno è caldo togliete la teglia dovrete prendere proprio la carta forno ok? Che, che sta sotto la pizza in modo che la carta che, che la pizza vada sulla teglia ok? poi subito in forno nella parte più bassa toccando proprio la superficie del forno abbiamo detto la massima potenza per circa un quarto d'ora dovrete proprio ogni tanto controllare che la, la base sia cotta deve proprio essere cotta, bella croccantina se ovviamente avete la teglia in ferro blu la mettete direttamente dentro nel forno anche se è fredda quando siamo arrivati al punto perfetto di cottura della base togliamo la, la, la teglia dal forno ci mettiamo ancora un po' di pomodoro o di crema di zucca di cima di rapa poi ci mettiamo la mozzarella o quello che volete ora la parte più alta del forno e lasciamola dentro fino a quando la mozzarella si è sciolta e notate che la crosticina si sta un pochino dorando la pizza è pronta la togliete dalla teglia la tagliate con una rotella per pizza e noterete questi alveoli si saranno sviluppati proprio come se voi aveste usato una teglia professionale se invece avete la teglia in ferro blu che poi non costa neanche tanto quindi potreste tranquillamente comprarla avrete una garanzia e una grandissima comodità spero tantissimo che questo video sia stato utile so di aver parlato per troppo tempo però io ci tengo veramente che ogni volta che faccio un video soprattutto su youtube voglio che risulti quasi definitivo nel senso che voi avete a disposizione una spiegazione dettagliatissima che non avete poi necessità di continuare a cercare informazioni quando preparate quel piatto siccome molti mi chiedono anche delle opzioni vegane se volete una pizza vegana straordinaria io l'ho fatta e è pazzesca crema di cavolo nero e ceci zucca al forno porcini rosmarino e broccolo mi raccomando se provate a fare questa ricetta taggatemi su Instagram o su Facebook almeno la prima volta che la fate e sappiate che su Instagram trovate anche altre idee attraverso i reel che pubblico vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta come vi ho detto e altre ricette con tutte le dosi ingredienti procedimento e anche altri consigli noi ci vediamo presto Grazie per il supporto come sempre.